Ciao a tutti sono abigail ma chiamatemi pure abby che lo preferisco di gran lunga e sono una medium una veggente una cartomante una sensitiva sono qui con questo mio eh, brevissimo video per spiegarvi un attimino le mie facoltà allora vi posso dire che sono nata medium se ne sono accorti quando avevo due anni nel momento in cui parlavo e guardavo eh, il vuoto e parlavo con mio nonno che era appena morto sono un veggente e vi posso garantire che le mie visioni sono innumerevoli in un cioè nell'arco di una giornata e... cartomante cartomante ho iniziato quando avevo 14 anni forse qualcosa prima 13 anni e mezzo e questo che vi farò vedere è il mio primo mazzo di carte ma è proprio questo ad ogni singola carta all'epoca ho dato un preciso significato e, e poi con l'arco degli anni, con la mia crescita e con la mia esperienza di vita, intendo, ad ognuna ho dato un significato ben preciso. Sono arrivata addirittura alla notizia nel social, in quale social, alla notizia tipo una videochiamata, una telefonata oppure un semplice messaggio e vi posso garantire che non sbagliano mai, mai. Poi c'è pure la carta della sofferenza, eccola qui, ma assieme ad altre carte mi portano a capire se la sofferenza è data da una persona, dall'anima o da una ruota che gira che si chiama karma. Uso anche questi. Sono gli oracoli dello sciamano. Sono carte molto particolari e molto colorate. Mi parlano del sé interiore, ma anche di tutto quello che è attorno ad una persona. E il loro significato è molto particolare, sinceramente. E queste, le vedete, sono carte che mi parlano del pensiero di una persona. Con queste riesco a fare la canalizzazione del pensiero e a specificare ciò che quel preciso istante, quella persona mi sta dicendo. Sono molto utili quando si parla di ritorni, si parla di separazioni, perché si capisce esattamente qual è il problema. Uso anche i tarocchi italiani come anche quelli egiziani come anche il pendolo che porto sempre qui, attaccato al mio collo. Spero di essere stata chiara, anche se il tempo a, me, a mia disposizione è poco. Eh, se avete qualsiasi tipo di informazione da chiedere o comunque qualche curiosità, io sono qui. Nel frattempo... Vi auguro una bellissima giornata, una bellissima notte, a seconda del tempo in cui state guardando questo video e vi auguro di tutto cuore una serena vita.